Buonasera e grazie a tutti coloro che ci seguiranno nel corso di questa diretta. E stiamo per iniziare l'appuntamento conclusivo di un uh, progetto chiamato Eudama, frutto della sinergia tra l'Istituto Comprensivo di Marcellina, l'Associazione di Promozione Sociale Poligonal e eh, l'Amministrazione Comunale di Marcellina. Un progetto rientrante eh, in un uh, bando della Presidenza del Consiglio della, della Regione Lazio. Un progetto che abbiamo sviluppato nel corso, nel corso di queste settimane e che avremo modo di presentarvi strada, eh, strada facendo. E prima di iniziare eh, è doveroso eh, però eh, lasciare la parola ad alcuni eh, rappresentanti istituzionali, precisamente il sindaco del Comune di Marcellina e l'assessore. Eh, lascio ora eh, la parola al sindaco Alessandro Lundini. Grazie, ciao, eh, buonasera a tutti. È un piacere per me intervenire, anche se brevemente, per eh, quest'ultima puntata del progetto Eudama. È un progetto che ci ha fatto piacere poter eh, promuovere e al quale poter aderire, anche perché comunque la collaborazione anche con l'Istituto Comprensivo per noi è stata eh, ed è importante. Quindi questa è l'ultima puntata, di questa l'ultima fase di questo progetto, un progetto che ha visto la partecipazione di diverse classi del, della nostra scuola, che ha visto poi un, una successiva fase con la partecipazione ehm, proprio del personale amministrativo, degli amministratori pubblici, in un percorso di formazione proprio volto a, ad approfondire le tematiche europee ed oggi è un evento aperto a tutta la cittadinanza, quindi il mio saluto va comunque anche a tutti i cittadini, eh, l'augurio è quello che possano seguire e approfondire queste tematiche insieme, è un progetto innovativo che ci fa piacere poter appunto eh, promuovere proprio perché è stata un po' una linea eh, direttiva della nostra amministrazione poter approfondire il più possibile con la scuola, con le associazioni, tematiche che riguardano ciò che c'è anche oltre la realtà strettamente locale. Quindi il mio ringraziamento va all'associazione Poligonal per aver appunto portato avanti nel corso di queste settimane il Eudama, questo progetto. Un ringraziamento poi alla um, dirigente scolastica, alla professoressa Angela Bianchi per la continua collaborazione e il lavoro proficuo che quotidianamente svolgiamo insieme e poi ovviamente all'assessore Alessandra Danieli che appunto con la scuola, con le associazioni eh, diciamo si è sempre data da fare questo è un ulteriore tassello di un lavoro, di un percorso che oramai dura da anni ed è significativo proprio che, che questo progetto va un po' a mettere assieme tutti quegli elementi che hanno contraddistinto un po' l'azione di questo assessorato cioè lo sguardo che va anche oltre l'aspetto locale a volte ci si rivolge alla possibilità di approfondire, di valorizzare le tradizioni locali a volte è anche giusto dare uno sguardo, uno sguardo a ciò che è oltre e poi anche eh, la capacità di mettere insieme le realtà locali, i vari enti locali e eh, la scuola. Quindi il mio ringraziamento va anche a lei per, per questo lavoro politico-amministrativo. Detto questo, buona visione e di nuovo ringraziamento a tutti. Grazie mille, Sindaco. Lasciamo ora la parola all'assessore Alessandra Danieli. E buon pomeriggio, grazie, grazie, Sindaco, per le bellissime parole ma eh, come, come sai lo facciamo con il cuore, eh, è quello che quotidianamente facciamo tutti i giorni e poi quando si arriva al punto finale di un progetto eh, culturale e formativo di questo livello eh, ci si sente veramente soddisfatti, no? perché è un progetto eh, che ha portato eh, a parlare a tutti i target utenti, dai bambini ai docenti, poi anche alla pubblica amministrazione e oggi all'intero pubblico, quindi in particolare oggi parliamo delle opportunità che l'Europa offre a livello eh, formativo e professionale anche ai giovani, alle associazioni, alle imprese, alle aziende e quindi eh, è stato per me veramente il bando presentato dalla Presidenza del Consiglio regionale uno spunto eh, per portare avanti qualche cosa che effettivamente eh, nel nostro piccolo facciamo tutti i giorni da quasi cinque anni quindi l'importanza di lavorare tutti insieme per avere un'Europa un migliore, un'Europa che abbia un'agenda comune, l'agenda eh, di cui l'associazione Poligonal eh, ha portato i principi, i pilastri anche nelle scuole degli alunni più piccoli e quindi l'agenda 2030, gli obiettivi fondamentali, il fatto che si faccia sistema tutti insieme. Eh, e diciamo che la pandemia da Covid-19 ha dimostrato, penso, il più lampante che da soli non si va da nessuna parte e quindi è necessario e prioritario fare il sistema. Bisogna fare sistema innanzitutto sui principi, sulle priorità, eh, quali la eh, libertà, la fame, la disuguaglianza di genere, i, i diritti praticamente, il rispetto di diritti umani, eh, il diritto all'istruzione, e mh, veramente sono soddisfatta che da quasi un mese lavoriamo su questi concetti grazie all'istituto costensivo, ringrazio anche in questa sede la professoressa Angela Bianchi il dirigente scolastico, ringrazio ancora l'associazione Poligonal per aver offerto a tutti noi questa enorme eh, possibilità quindi grazie ancora Grazie mille anche all'assessore. Come è stato accennato, quindi, è stata una collaborazione tra più, eh, tra più entità e tra queste c'è eh, la nostra associazione di promozione sociale Polygonal. Spendo veramente giusto due parole per eh, presentarci, per, eh, soprattutto ovviamente per coloro che entrano in contatto per la prima volta con, eh, con la nostra associazione. E noi siamo un'associazione di promozione sociale eh, nata nel 2017, quindi eh, quest'anno eh, siamo al quarto anno di, eh, di attività e nel corso di questa, eh, nostra giovane, di questa ancora, nostra, ancora giovane storia abbiamo realizzato tutta una serie di eh, progettualità, molte delle quali hanno per, eh, hanno per protagonista eh, l'infanzia, quindi i bambini, le bambine, e come eh, hanno potuto vedere anche i ragazzi dell'istituto comprensivo di Marcellina abbiamo, eh, stiamo portando avanti eh, progettualità basate sul coding unplugged eh, cercando di eh, approcciare i destinatari di questi progetti a tematiche quali la valorizzazione dei valori, degli ideali della cittadinanza europea, la conoscenza e l'applicazione futura degli obiettivi di sviluppo sostenibile eh, nonché eh, cerchiamo di nel cerchiamo nel nostro piccolo eh, di eh, stimolare lo sviluppo di competenze sempre tramite il coding eh, competenze eh, artistiche creative logiche competenze quali come il problem solving la, eh, la eh, il, lav il lavoro di squadra e oltre a questo eh, abbiamo eh, altre, abbiamo, eh, portiamo avanti anche altre azioni nel nostro comune, eh, ci, tro ci troviamo a Cori in eh, provincia di Latina, eh, gestiamo ad esempio il servizio Informa Giovani, eh, con il quale eh, ci mettiamo a disposizione della cittadinanza per eh, fornire servizi di supporto, eh, ad esempio riguardo la stesura di curriculum vitae e di lettere motivazionali, cerchiamo di indirizzare le persone riguardo le opportunità formative, Ehm, a livello, eh, che sono eh, presenti a livello eh, nazionale e internazionale ecco, ehm, siamo, eh, come associazione noi siamo questo cerchiamo di essere una realtà eh, comunitaria eh, che intende eh, favorire la, la crescita delle, delle persone e dei territori in cui noi eh, operiamo tra i vari progetti, ovviamente, c'è eh, quello protagonista eh, di oggi, il progetto Eudama, eh, a, su cui eh, io termino l'intervento e lascio la parola ad Antonella Milanini. Benvenuti a tutti. Eh, siamo, appunto, come ci, come ci dicevamo, alla fase finale eh, del progetto Eudama in cui ci siamo dati il compito eh, di... Eh, praticamente poter eh, farvi avere eh, le informazioni eh, diciamo così fondamentali eh, per potervi muovere nell'ambito di quello che sono le opportunità europee dal punto di vista informativo, formativo, eh, rivolto sia appunto ai giovani eh, sia eh, intesi come giovani che si sono appena formati e quindi opportunità post scolastiche eh, sia per un pubblico più vasto che può essere il pubblico associativo e quello ehm, delle imprese ma veramente eh, noi oggi pomeriggio condivideremo una fase in cui ci saranno eh, appunto delle, eh, delle slide che vi eh, appunto condividerò adesso e spiegherò ehm, velocemente e ehm, una fase in cui ci sarà anche eh, un po' eh, un'attività eh, di, di, di gioco in cui potete, potrete eh, interagire e ehm, ulteriormente anche una fase in cui ehm, eh, vi racconteremo anche un progetto Erasmus diciamo così, dal vivo, eh, che cosa produce, quali sono appunto le opportunità. E allora. Eh, iniziamo un po' eh, con il ehm, eh, condividere eh, quelle che sono eh, le informazioni eh, relativamente appunto, alle opportunità eh, eh, formative eh, per l'Europa. Le, Scusate un attimo, io, come al solito... Hai fatto la condivisione? Scusate, sto condividendo le slide. Ok, adesso abbiamo eh, la presentazione in maniera tale che voi possiate eh, vederlo. E, e appunto, e, e iniziamo a chiederci eh, un, un cittadino, un giovane, eh, un giovane imprenditore, eh, che cosa deve fare per eh, poter avere quel minimo di informazioni. Eh, sull'Europa, che cosa deve fare? Deve rivolgersi ai centri di informazione Europe Direct i centri di informazione Europe Direct eh, sono oh, appunto accreditati direttamente dall'Unione Europea eh, sono direttamente accreditati dall'Unione Europea e quindi ehm, ogni, ogni centro viene dall'Unione Europea eh, validato e agiscono come intermediari tra l'Unione Europea e i cittadini e offrendo appunto informazioni, consulenze, assistenze, eh, in generale tutto ciò che è necessario eh, voler sapere eh, sulle istituzioni europee, sui finanziamenti, sui programmi. Eh, dove sono questi centri di informazione Europe Direct? questi centri di informazione Europe Direct sono appunto in tutta Europa 445 sono in Italia nel Lazio nel Lazio eh, sono stati appena validati eh, come mh, centri per la nuova programmazione 2021-2027 il Formez ehm, che è, appunto è, è a Roma una sede del movimento federalista europeo Um, che è eh, a Latina, e ancora a Roma eh, l'Università degli Studi Roma 3 che eh, è seguita direttamente dal professor Raffaele Torino eh, che è appunto uno studioso a livello internazionale di eh, diritto eh, europeo e che eh, diciamo ha una grandissima disponibilità anche nel eh, dare appunto eh, appuntamenti per chi desidera approfondire alcuni aspetti eh, relativamente eh, all'Unione Europea eh, nello specifico Raffaele Torino è specializzato in eh, diritto dei consumatori e sappiamo quanto no, sia importante nell'ambito della legislazione europea questo che per l'Italia è diventato negli ultimi vent'anni una sorta di nuovo diritto, quello dei consumatori. E, e, oltre appunto alle sedi eh, del, del, dello Europe Direct eh, che appunto danno un, una risposta in termini di, di front office, newsletter, eh, ma anche eh, divulgazione con materiale informativo o addirittura attività di informazione e formazione, eh, la relogione Lazio ha il proprio oh, sito che è eh, Lazio. Eh, europa.it e dove anche lì possiamo trovare eh, una grande quantità Uh, di informazioni ma soprattutto all'apertura di, uh, di questo sito noi troveremo uh, tantissimi bandi di derivazione europea cioè sono soldi che vengono gestiti dalla regione Lazio uh, in funzione uh, di uh, mh, appunto di, di, di, uh, mh, dei piani operativi dei cosiddetti POR piani operativi regionali perché appunto uh, l'Unione Europea uh, funziona uh, mh, per ogni realizzazione realtà nazionale con dei piani operativi nazionali che poi vengono eh, declinati eh, all'interno di ogni eh, realtà regionale. Per l'Italia appunto abbiamo i piani operativi regionali attualmente in quale situazione siamo dal punto di vista di quelle che sono uh, le, le politiche uh, europee. Siamo appunto all'interno del uh, piano Next Generation EU o Recovery Plan uh, che uh, prevede eh, diciamo per l'Italia eh, una eh, cospicue, eh, cospicue cifre, eh, attualmente eh, il, ehm, a livello europeo si superano i 750 eh, miliardi eh, di Euro, eh, ma per le regioni che sono state eh, gravemente colpite dalla pandemia eh, da Covid eh, si è scelto appunto di eh, dare eh, maggiori eh, incentivi eh, maggiori incentivi a condizione appunto che vengano realizzati piani nazionali per la ripresa e la resilienza eh, cioè quel piano di cui si sta parlando in questi eh, ultimi eh, giorni eh, in cui eh, l'Italia viene vincolata dall'Unione Europea a, a, a realizzare, eh, diciamo così, importanti eh, riforme ehm, dal punto di vista eh, proprio operativo oh, da parte della pubblica amministrazione. È una delle più importanti eh, riforme, è una fortissima accelerata sulla digitalizzazione. Eh, eh, questa, appunto, questa il, il Next Generation Eu è basato uh, su uh, tre pilastri. Eh, uno appunto relativo a investimenti eh, e riforme in cui appunto è questo dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza, chiamato React EU, eh, dove eh, ci saranno anche fondi per la cosiddetta transizione giusta e il fondo europeo per lo sviluppo rurale. Ecco, sottolineo molto uh, questo fondo per la transizione eh, giusta, nel senso che eh, l'Europa eh, diciamo, ha eh, a cuore eh, la possibilità appunto di eh, riportare eh, le popolazioni colpite gravemente eh, dalla pandemia eh, in una situazione di parità con l'altro contesto con tutto il resto delle nazioni e del contesto europeo e quindi rilancio economico e quindi capacità di eh, eh, imparare dalla crisi con programmi eh, che rafforzano oh, soprattutto oh, i sistemi eh, sanitari eh, a livello eh, europeo. E, e, vediamo che eh, appunto eh, il, una buona parte eh, dei fondi è dedicata per quella che viene definita la, anche la transizione verde oltre che eh, la transizione digitale e eh, una buona parte anche perché così già nasceva prima della pandemia eh, viene finalizzata alle giovani generazioni da cui il nome next generation EU. e quindi minori e giovani e tutto quanto il settore eh, educativo è fortemente eh, promosso eh, dagli eh, investimenti eh, europei ma eh, appunto un'altra grossissima percentuale cioè il 37% degli investimenti eh, sono dedicati al conseguimento eh, degli obiettivi climatici e un 20% lo dicevamo prima alle azioni digitali. Eh, il programma appunto di lavoro che si è dato alla Commissione europea a partire dalla scorsa eh, primavera era appunto realizzare un green europeo, cioè l'obiettivo che nel 2050 avremo un'Europa ad emissioni zero. Eh, e comunque entro il 2030 riusciremo tutti a dimezzare le emissioni di eh, anidride carbonica e ad attuare il piano d'azione europeo per l'economia circolare e soprattutto la strategia dell'Europa sulla eh, biodiversità e eh, la cosiddetta anche strategia dal produttore al consumatore che è legata appunto al tema dell'economia eh, circolare. Appunto un'Europa ancora pronta eh, per l'era eh, digitale e quindi il fortissimo eh, investimento che avremo eh, per eh, sportelli rivolti anche alle imprese che vengano digitalizzati, un'economia un che è al servizio delle persone e quindi l'investimento sui diritti eh, sociali e un'Europa che possa essere più forte nel mondo ma grazie agli investimenti nell'educazione e nella formazione eh, un occhio per promuovere una sorta di eh, stile di vita eh, eh, europeo in cui appunto eh, vi sia eh, al centro eh, la eh, promozione eh, della persona e eh, uno slancio anche per eh, la democrazia europea tant'è che in questi giorni eh, si sta eh, eh, aprendo quella che viene definita la conferenza sul futuro dell'Europa, la conferenza sul futuro dell'Europa è un'iniziativa che è rivolta dall'Europa direttamente a tutti i cittadini. E poi vedremo uh, alla fine di questo nostro uh, percorso perché e come eh, potervi partecipare. Eh, eh, quindi su, sul Green Deal ehm, eh, eh, europeo penso di, di aver già uh, speso... Uh, um, eh, un, diciamo un, un, una serie di, ehm, eh, di parole ma eh, è al fondo di questo Green New Deal sempre il benessere eh, delle persone e appunto rendere l'Europa eh, climaticamente neutra proteggendo il nostro habitat eh, la protezione dell'habitat è un aspetto eh, importantissimo e che deve far riflettere tutte le nostre piccole comunità sia mm. eh, appunto il comune dove viviamo noi come eh, poligona che eh, voi nel comune di eh, Marcellina perché eh, il tema della biodiversità e degli habitat eh, naturali eh, diciamo che è al centro eh, di queste nuove eh, politiche europee e soprattutto la valorizzazione di tutte quelle aree che sono aree natura, aree parchi eh, e tutto quanto il patrimonio boschivo eh, che appartiene ai nostri piccoli comuni italiani dispersi eh, appunto nel, nell'Appennino o lungo le, eh, le pendici eh, delle Alpi quindi eh, una, una grandissima uh, opportunità eh, ogni anno per sapere che cosa fa l'Europa esiste una relazione generale sull'attività dell'Unione Europea, eh, per cui tutti i cittadini possono essere informati eh, su quello che è stato fatto, eh, questa relazione è, è poi appunto un obbligo informativo che è previsto uh, nel trattato dell'Unione Europea e, e queste relazioni vengono pubblicate in tutte le lingue eh, dell'Unione eh, Europea. Questo perché c'è un principio um, di trasparenza uh, che eh, l'Unione Europea uh, porta avanti, che deve rispettare e che eh, diciamo, è compito poi delle eh, delle nazioni eh, europee tradurlo appunto in iniziative che possono essere anche come, eh, come questa promossa dal Consiglio oh, dalla Presidenza del Consiglio della, uh, della Regione Lazio e cioè tutte quante le regioni si debbono impegnare a far arrivare in maniera capillare e diffusa tutte quante le informazioni relative alle, ehm, alle attività eh, svolte eh, dall'unione eh, europea eh, c'è un sito generale a cui tutti quanti possiamo eh, accedere eh, in cui ci sono le informazioni eh, di partenza sull'unione europea qui vedete in questa pagina eh, come sono suddivise e ehm, appunto oltre ad esserci una, eh, una pagina con informazioni essenziali, eh, un'altra diversificata per i diversi temi come agricoltura, imprese, cultura e salute, ci sono le, le pagine relativamente al viaggiare, lavorare. Eh, nell'Europa ma anche nel fare imprese nell'Europa e eh, tutta la parte relativamente alla conoscenza del diritto dell'Unione Europea e ulteriori eh, documentazioni ma eh, appunto eh, le eh, istituzioni eh, comunitarie si fanno anche eh, conoscere eh, diciamo in tutte eh, le lingue quindi gli organi sono eh, dell'Unione Europea eh, eh, eh, si può entrare nelle pagine eh, istituzionali eh, di eh, ogni organo quindi del Parlamento Europeo del Consiglio Europeo del Consiglio dell'Unione Europea della Commissione Europea della Corte di Giustizia della Banca Centrale Europea e ehm, così via fino ad arrivare eh, ah, um, è per ultimo, ma non è meno importante, alla pagina del eh, mediatore eh, europeo. Il mediatore europeo è un'importante eh, figura eh, di supporto eh, per tutti i cittadini europei perché eh, appunto ci, ci si può eh, rivolgere a lui per eh, tutelare un proprio diritto anche nei confronti eh, della propria eh, nazione eh, da parte di qualsiasi eh, cittadino europeo. Quindi un accesso immediato e diretto. Purtroppo molto spesso noi non conosciamo eh, queste istituzioni che eh, in Europa eh, tutelano ehm, ehm, i diritti e quindi abbiamo il compito di renderle eh, diciamo, eh, molto eh, più... Eh, eh, conosciute eh, e molto spesso il mediatore europeo ha consentito di ripristinare eh, diritti che erano stati violati fino anche nel nostro, ehm, nel nostro paese. E in questa ehm, carrellata c'è poi una pagina in cui, che è, è, è direttamente dedicata all'essere eh, cittadini eh, europei. Eh, questa pagina è intitolata la tua Europa ed è eh, proprio oh, come dire strutturata eh, per essere eh, una guida pratica per cittadini e imprese eh, sui diritti e sulle opportunità. Eh, anche qui Informazioni sul viaggiare, sul lavoro e pensioni, addirittura sui veicoli, sulle formalità di soggiorno e eh, via via, eh, tornando anche oltre che istruzione, salute, famiglia, anche il tema eh, dei consumatori. Eh, e vi è poi la possibilità di accedere direttamente alla banca dati eh, del diritto europeo, Eurlex, che ci permette di consultare gratuitamente tutti i testi eh, di legge dell'Unione Europea, tutti i trattati, gli accordi, la giurisprudenza, eh, nonché le raccolte e le sintesi della legislazione europea, ma importantissime, anche se indicate per ultime, le gazzette ufficiali dell'Unione Europea, le gazzette ufficiali in cui vengono pubblicati tutti eh, i bandi e, e tutta eh, la possibilità di eh, appunto poter partecipare a gare eh, per le imprese dell'Unione eh, Europea. Eh, quindi è, è, è importantissimo accedere eh, alla banca dati Eurlex eh, sia per i singoli cittadini che eh, per le eh, imprese, soprattutto quando si ha in vista di ampliare eh, il proprio mercato oh, di azione. Eh, mh, i, nella, nelle pagine di, di Eurlex, lo dicevo già prima, vi sono anche eh, testi di sintesi della legislazione europea e, e appunto si possono, si può arrivare a questi testi, eh, come vedete da questa pagina, con sufficiente eh, agilità perché sono raccolti con eh, brevi eh, sommari. C'è poi appunto la possibilità di accedere, a quella che è la carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, qui vi mettiamo uh, il link, ma soprattutto vi mettiamo anche eh, dei video che possono essere utilizzati anche in contesti formativi, magari per, ehm, eh, per appunto, le ultime classi delle eh, scuole medie o per eh, appunto, uh, le scuole ehm, superiori. Eh, e, e eh, poi eh, vi è per eh, tutti quanti la possibilità di accedere al cosiddetto bookshop eh, delle pubblicazioni dell'Unione Europea dove eh, si, eh, possiamo... Eh, arrivare ad una quantità di eh, eh, informazioni eh, incredibili insomma eh, spaziamo oh, appunto oh, di nuovo da un portale sui cosiddetti open data eh, fino alla ricerca eh, ai temi della ricerca e sviluppo e degli appalti eh, pubblici eh, anche qui è consultabile eh, eh, liberamente e vi eh, sono poi appunto eh, all'interno delle pubblicazioni europee eh, situazioni eh, sempre eh, più specifiche a seconda di come eh, desideriamo eh, approfondire le nostre eh, conoscenze eh, sull'Europa. Eh, eh, in particolare c'è un sistema chiamato eh, Finder eh, che eh, appunto è il sistema delle biblioteche della Commissione Europea, eh, eh, c'è un altro sistema che è il sistema europeana eh, ehm, ed è eh, rivolto eh, soprattutto ai temi dei beni eh, culturali e eh, appunto eh, con una dotazione che include libri, film, dipinti, eh, giornali, archivi sonori, mappe, manoscritti e ed archivi e quindi eh, costituendo delle vere e proprie eh, collezioni digitali eh, ma ancora c'è la possibilità di accedere agli archivi storici dell'Unione Europea, eh, archivi storici dell'Unione Europea, che sono eh, gestiti dall'Istituto Universitario Europeo, che ha sede in Italia, eh, a Firenze. E anche qui eh, vi è la possibilità di accedere a una quantità impressionante di file digitalizzati, eh, di foto, di registrazioni audio e eh, interviste eh, video. Quindi un patrimonio uh, importantissimo che quota parte eh, viene eh, gestito direttamente da, uh, da studiosi italiani, perché appunto ci troviamo uh, uh, in realtà uh, nei pressi di Firenze, cioè l'Istituto Universitario Europeo che è a Fiesole. Eh, ma alla portata di tutti, abbiamo la pagina del Learning Corner. Eh, questa, da questa pagina, eh, lo confessiamo come associazione di promozione sociale Poligonal, eh, noi prendiamo continuamente ispirazione per le nostre iniziative eh, rivolte alle scuole, eh, ritraducendo in qualche modo eh, tutte quante le eh, proposte che sono contenute. Eh, questo eh, Learning Corner è ehm, sicuramente eh, un'enorme opportunità per gli insegnanti che vogliono parlare di Europa eh, ai propri studenti. Eh, il materiale viene suddiviso ehm, a seconda dell'età eh, degli eh, studenti e a seconda dei temi e di come Appunto, vogliamo uh, accedere eh, eh, a, questo, uh, a questo materiale. Eh, questo materiale, appunto, si, si declina in tantissime pubblicazioni che sono in PDF in eh, giochi eh, e quiz che possono appunto essere eh, in qualche modo, come dicevo io, ritradotti e eh, riportati all'interno ehm, eh, di classi, scuole o addirittura eh, iniziative in eh, attività eh, di eh, campi estivi o di eh, animazione to cure. Eh, eh, vi è poi eh, eh, un, un gioco molto eh, importante che è stato eh, eh, diciamo, eh, realizzato come eh, eh, appunto scuola di cittadinanza eh, europea ed è stato re realizzato dal Dipartimento eh, per le politiche europee della Presidenza del Consiglio eh, dei Ministri. Eh, questa, appunto siamo di fronte ad una piattaforma didattica intitolata Europa noi, che permette eh, di eh, accedere eh, gradualmente a, a diverse eh, informazioni e a diverse modalità eh, di apprendimento eh, per eh, gli studenti. Tant'è che oltre ad esservi presenti eh, appunto eh, dei format eh, già preconfezionati con dei de tutorial per eh, gli insegnanti. Eh, vi sono poi eh, appunto puzzle, quiz eh, ling linguistici e eh, appunto dei game eh, in cui si educa alla, ehm, alla lingua straniera. Quindi un portale che può essere un punto di riferimento per qualsiasi eh, soggetto che voglia a, approfondire didatticamente la conoscenza eh, dell'Europa. Ma eh, appunto eh, all'interno di questa iniziativa c'è questo Trivia Quiz che eh, permette di organizzare un vero e proprio eh, torneo in cui le eh, classi, le scuole eh, possono eh, registrarsi e eh, anche qui si sollecita eh, un'iniziativa eh, di sfida, eh, di gioco a livello di, eh, di più scuole eh, eh, e quindi è, è possibile come dire, incentivare eh, i propri studenti nell'ambito di, eh, di, di questo tipo di, di game eh, che eh, vedono diverse scuole eh, italiane eh, eh, come dire, affrontare eh, diversamente la propria conoscenza sull'Europa. Eh, tra, appunto, le tante eh, iniziative eh, approfondiamo ulteriormente eh, le opportunità eh, per eh, le scuole, eh, appunto, ci siamo, siamo arrivati al Learning Corner e approfondiamo ulteriormente tutto quanto oh, c'è cioè, eh, per poter eh, progettare eh, in senso europeo all'interno delle eh, delle scuole. In questo senso ci sono appunto i programmi eh, Erasmus Plus, eh, noi qui di, eh, in queste slide che eh, vi lasceremo, lasceremo al comune di Marcellina, ma lasceremo anche online eh, per tutti quanti i nostri eh, ascoltatori, eh, dal sito Erasmus Plus è possibile anche eh, fare eh, autoformazione eh, nel senso che ci sono eh, già ehm, dei eh, webinar eh, rivolti eh, alla nuova eh, programmazione 2021-2027, webinar diciamo appena sfornati perché eh, la programmazione Erasmus 2021-2027 è stata pubblicata a fine di marzo, e ehm, eh, poi ehm, un altro punto di riferimento per capire ehm, quale ricaduta hanno i finanziamenti europei, eh, soprattutto uh, sulla scuola, eh, c'è il sito dell'istruzione che riguarda appunto il PON, cioè il Piano Operativo Nazionale eh, dedicato all'istruzione. Eh, in questi giorni eh, sul eh, PON eh, del Ministero eh, delle Istruzioni eh, si stanno pubblicando numerosissimi eh, bandi a scadenza eh, quasi di una settimana eh, dall'altro eh, proprio per incentivare eh, tutte quante le scuole italiane eh, a fare iniziative eh, di eh, formazione e eh, di sostegno all'educazione durante eh, il periodo estivo ma eh, non ci fermiamo solamente appunto al PON nazionale anche la Regione Lazio dedica eh, una pagina eh, ai fondi europei eh, del Fondo eh, Sociale eh, Europeo eh, in cui anche lì è possibile ad accedere a eh, bandi e eh, appunto informazioni con una ricaduta eh, diciamo a 360 gradi eh, sul sociale. Dall'inclusione scolastica. Ehm, all'inclusione all diciamo, uh, sociale vera e propria, invecchiamento attivo e quant'altro. Sono pagine che vengono eh, continuamente aggiornate, quindi eh, invitiamo eh, tutte le persone che sono interessate alle opportunità europee a dargli continuamente eh, uno sguardo ma poi ci sono le iniziative che porta avanti eh, direttamente il Parlamento Europeo e che diventano accessibili per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori. Il Parlamento Europeo permette eh, di accedere ad una simulazione di una sessione in seduta comune presso la sua sede di Strasburgo e mh, eh, questa è un'opportunità per quelle classi che hanno già una buona conoscenza delle lingue e eh, delle eh, tematiche eh, europee. Eh, in questa iniziativa eh, mh, praticamente viene eh, simulato eh, appunto una vera e propria eh, sessione e quindi eh, l'importanza eh, di poter accedere a questa iniziativa sta anche nel eh, poter. Eh, diciamo così da ragazzi, eh, sperimentare qual è eh, un processo legislativo eh, regolamentare all'interno dell'Europa. Eh, poi ci sono ulteriori opportunità sempre promosse dal Parlamento europeo ehm, che riguardano sempre gli studenti delle scuole superiori e il fatto di poter diventare eh, ambasciatori <coughs> ambasciatori della scuola a livello europeo e quindi possono essere nominati insegnanti o alunni ed anche qui eh, diciamo, uh, viene dato un compito uh, alle classi che vengono selezionate per parteciparvi, e che è quello di organizzare eh, la festa dell'Europa eh, nel mese di maggio. Uh, solitamente, appunto, la festa dell'Europa è il, ehm, 9 di, il 9 di maggio e, ehm, e nella festa l'obiettivo è, in questo caso, appunto sempre ampliare la consapevolezza sull'Europa eh, in termini di cittadinanza europea e a questo proposito c'è la piattaforma Insieme Per eh, in cui vengono appunto, eh, raccolte le richieste da parte di tutte le scuole che eh, vogliano, scuole superiori che vogliono parteciparsi e eh, eh, ancora sempre la eh, Commissione, in questo caso la Commissione Europea non il Parlamento, organizza invece un concorso oh, sempre dedicato alle scuole superiori eh, per giovani studenti eh, di 17 anni che vogliono diventare eh, traduttori e, eh, e quindi si può essere Ehm, eh, selezionati eh, e eh, appunto fare anche in questo eh, un'esperienza un eh, europea nel servizio di traduzione della, eh, della commissione eh, ancora in questo caso il Parlamento europeo e la fondazione del premio internazionale Carlo Magno eh, invitano a presentare eh, progetti eh, i giovani dai 16 ai 30 anni sul tema appunto dell'identità eh, europea e tutti i vincitori possono avere diritto eh, sia a, a, a premi che consistono in scambi o eventi nel campo dello sport e della cultura o può trattarsi semplicemente di aver diritto uh, a progetti online con una dimensione eh, europea eh, fermo restando che i, i, i vincitori hanno anche eh, premi eh, in denaro oltre a ricevere l'invito a visitare il Parlamento Europeo a Bruxelles o a Strasburgo eh, invece il comitato economico e sociale che è stato creato nel 2010 sempre con l'obiettivo di avvicinare i giovani all'Europa, eh, eh, ogni anno invita in, i giovani a lavorare insieme per elaborare risoluzioni eh, che poi verranno trasmesse alle istituzioni eh, europee. Queste risoluzioni: eh, che cosa debbono contenere? Idee, proposte, auspici eh, dei giovani partecipanti sul proprio futuro come cittadini europei. Ed anche qui il contesto è aperto alle scuole superiori con la possibilità di eh, inviare tre rappresentanti di studenti eh, per partecipare eh, a questo evento direttamente a Bruxelles. Eh, inoltre sempre il Parlamento Europeo pro promuove seminari online eh, di due ore che possono essere usufruiti da giovani di età compresa eh, tra 16 e 18, 18 e 26 anni. E in questo caso oh, si tratta di eh, proporre, eh, essere formati e proporre soluzioni innovative e presentarle a un deputato eh, dell'Unione Europea. Eh, questo, questo tipo di, di attività diciamo, sono molto ehm, sfidanti soprattutto per ehm, eh, le scuole superiori perché fanno entrare direttamente i giovani eh, in, in un contesto Uh, europeo in cui debbono formulare appunto qualcosa di uh, importante e allo stesso tempo uh, innovativo e, vi è poi sempre a disposizione delle scuole uh, il centro comune di ricerca uh, che uh, è uh, ad Ispra uh, in Italia e che uh, permette eh, per diciamo così quelli, eh, per giovani eh, eh, ricer ricercatori un sostegno scientifico e tecnico eh, alla progettazione eh, prevedendo appunto l'approfondimento la sia in materie eh, scientifiche che nel, eh, nel mondo eh, digitale ed è possibile per le scuole accedere eh, a visite o, o appunto vengono organizzate anche iniziative per gli stessi eh, insegnanti. Eh, ed ancora come soggetto eh, europeo eh, c'è eh, l'agenzia eh, spaziale eh, che in questo caso eh, a, a, addirittura offre possibilità di formazione gratuita per i docenti delle scuole primarie e secondarie, quindi non, non ci si ferma, eh, diciamo, alle scuole eh, superiori, ma si affrontano anche le, eh, le, le giovani eh, generazioni. Eh, naturalmente eh, o, ogni volta si tratterà da parte, insomma, delle scuole di eh, eh, approfondire, eh, diciamo, preliminarmente, eh, questa serie di eh, competenze e poi affrontare eh, appunto uh, le, eh, eh, queste, qu queste agenzie che oh, oh, presentano opportunità uh, formativa. Eh, un altro tema, cuore. Eh, dell'Unione Europea è quello della diversità linguistica e, ed anche eh, a questo proposito eh, c'è eh, un sistema Erasmus eh, di eh, diffusione della conoscenza eh, delle diverse lingue e, e, e c'è un incoraggiamento questa volta eh, diretto soprattutto eh, agli insegnanti che vogliono promuovere eh, nuove modalità, nuove didattiche, eh, nuove pratiche eh, per eh, l'apprendimento oh, delle lingue. E questo eh, appunto eh, l'Erasmus, eh, l'Erasmus Label in Italia è gestito dall'agenzia Erasmus Plus più in dire. Eh, e eh, invece una piattaforma, eh, in questo caso realizzata direttamente eh, dall'Italia, ma che ci permette di approfondire in tempo reale che, quali sono i fondi, eh, pubblici europei che sono arrivati sul nostro territorio che tipo di progetti vengono finanziati e eh, attivare quindi eh, monitoraggi ehm, eh, direttamente eh, da parte eh, dei ragazzi è il sito a scuola eh, di open coesione eh, a scuola di open coesione eh, eh, offre eh, direttamente eh, appunto agli studenti un percorso ferm, eh, formativo eh, per eh, monitorare insieme i finanziamenti pubblici che si trovano appunto sulla piattaforma Open coesione, eh, finanziamenti che riguardano appunto finanziamenti europei che riguardano tutta quanta eh, l'Italia e che sono censiti eh, dal, mh, eh, dal 2014 eh, ad oggi. Eh, per inciso, ehm, eh, il nostro incontro come associazione Poligonal eh, con eh, la professoressa Angela Bianchi è avvenuta proprio all'interno eh, di questo contesto, del contesto a, a scuola di open coesione. E alcuni anni fa eh, la professoressa Bianchi partecipò con le sue classi eh, con una sua classe del liceo scientifico, ehm, ehm, del liceo scientifico eh, di Sora a questa iniziativa a scuola di Open Coesione e noi, allora, come eh, associazione, facendo parte eh, di una rete eh, di associazione. Ehm, eh, che appunto amici di a scuola di Open Coesione, eh, abbiamo potuto partecipare a questa sfida a livello eh, nazionale e per ben due anni consecutivi siamo riusciti insieme alla professoressa Bianchi ad accreditare eh, le sue classi nella. Eh, nei primi dieci, nelle prime dieci eh, scuole eh, che, eh, hanno, eh, che sono state premiate eh, a livello eh, nazionale. E a questo punto io farei un piccolo uh, uh, stacco prima di passare agli ulteriori uh, opportunità e argomenti e comunque insomma le slide che abbiamo preparato che saranno tutta quanta un'opportunità di link ve, li, eh, ve le la, lasceremo eh, e um, eh, invitiamo... Oh, Direttamente invitiamo Angelo ad illustrarci l'opportunità di eh, poter eh, giocare eh, in, insieme. Grazie mille Antonella. Sì, come avete avuto modo anche di, di leggere, ogni tanto appariva in sovraimpressione un testo con il quale si comunicava che eh, tra poco avremmo, giocato, avremmo provato a giocare con una piattaforma molto, eh, molto conosciuta, Kaut. Eh, allora, eh, prima di iniziare a giocare, però eh, vi, dico, vi spiego un attimo come, come funziona. Eh, di fatto eh, faremo, parteciperemo eh, ad un quiz su... Però perché va? Sì. Dicevo, di fatto parteciperemo ad un quiz eh, interattivo. Dovremo eh, utilizzare i nostri smartphone, i nostri smartphone e, poi, e eh, insieme anche un, il monitor del, eh, del computer. Quindi eh, vi invitiamo a collegarvi. Adesso mando anche in sovraimpressione. Le, le istruzioni ok in sovraimpressione non oh. ci vogliono andare le istruzioni allora vi invitiamo a collegarvi su kaut.it quindi -O -O k-a-h-o-o okay. punto Kaut, Kaut it kaut.it ripeto k-a-h-o-o T.it e lì, eh, di fatto, eh, vi, vi sarà chiesto poi di inserire un, uh, un pin e poi un uh, soprannome. Inserite questi, questi dati, eh, inizieremo poi a giocare. E Allora, eh, mentre noi eh, approntiamo la, la piattaforma, però eh, vi lasciamo con eh, vi lasciamo qualche minuto con Elisa Trifelli che è un'altra ragazza. Dell'associazione di promozione sociale Polygonal che eh, vi parlerà brevemente di un, piccoli, di, un progetto, di, un nostro, di un altro nostro progetto GLED riguardante eh, famiglie e utilizzo corretto della tecnologia. Buonasera a tutti e tutte. Eh, sono qui come, come membro anch'io di, di Polygonal e. Eh, come diceva Angelo, ehm, do notizia diciamo, di, un, di uno dei progetti eh, sviluppati eh, da, da Polygonal insieme con altri quattro partner europei ehm, eh, che fa parte del, eh, di un, de, del programma eh, Erasmus Plus che come diceva prima Antonella eh, è un, un programma europeo che al suo interno chiaramente promuove alcuni temi eh, chiave in, in questa nostra epoca come per esempio l'inclusione sociale come la sostenibilità eh, ambientale, eh, la transizione verso il, il digitale, su cui abbiamo eh, insistito molto prima, la promozione della partecipazione alla vita eh, democratica da parte delle generazioni più, eh, più giovani. Che cos'è GLED? GLED è tutto questo eh, e eh, nasce come un progetto che coinvolge eh, educatori, specialisti eh, dell'educazione per bambini, eh, genitori, per sviluppare insieme uh, le migliori strategie per imparare un uso corretto delle tecnologie. Uh, I cinque partner uh, di cui vi parlavo, che sono uh, Poligonal in Italia, ma Cipro, Spagna, Polonia e Romania, hanno attraverso dei questionari. E attraverso delle interviste uh, chiesto ai genitori e ai, uh, agli specialisti dell'educazione per, per i bambini um, quali fossero le proprie conoscenze tecnologiche, quali fossero i timori, uh, quali fossero secondo, secondo loro uh, invece le potenzialità uh, di, uh, della, della tecnologia uh, nell'educazione del, dei bambini. Uh, tutto questo materiale è stato raccolto, è stato elaborato e proprio in questa fase del progetto uh, il, i cinque partner stanno sviluppando il, il materiale che verrà messo a disposizione uh, del, delle figure genitoriali e dei vari educatori insegnanti uh, gratuitamente. È una specie di, uh, si tratta di una, di una sorta di, proprio di manuale per, uh, per l'uso uh, l'uso uh, corretto proprio delle tecnologie e, um, e da parte di Polygonal dello sviluppo di un'app uh, molto, molto divertente, molto interessante, poi se uh, abbiamo modo uh, vediamo un breve, un breve video uh, del, del, uh, che ci presenta, presenta questa app. Um, eh, si tratta proprio di un'app uh, un in 3D in cui si ripercorrono uh, vari aspetti dell'educazione digitale in forma di gioco Uh, per favorire proprio l'interazione tra genitori e figli. Perché? Perché sappiamo che genitori, educa educatori in generale dell'infanzia, sono tra i primi veicoli uh, di conoscenza delle tecnologie per, per i bambini, di, uh, di competenze, uh, competenze digitali, uso di, di, di device, di, di dispositivi, non so, dal, dallo smartphone al tablet. Ecco, quest'app permette di giocare insieme, um, collaborando, riportando il protagonista del gioco nel proprio futuro, adesso vediamo, rispondendo a delle domande e accedendo a delle risorse educative. Um, non so se riusciamo, vediamo un attimo a mostrare. Nel frattempo uh, vi dico che uh, abbiamo creato un... Uh, abbiamo inventato Gladville, che è un, un villaggio fantastico sul, uh, sulle nuvole, dove è caduto un piccolo robot dal nome Chippy, che è venuto dal, dal futuro, e, uh, e genitori e, uh, e figli, e educatori eh, e chiunque voglia, voglia giocare. Uh, può uh, tranquillamente scaricare l'app e sarà disponibile a partire da, sette... da, scusate, da novembre 2021 sui sistemi iOS e Android, uh, chiaramente gratuitamente. Quindi poi sarebbe uh, bellissimo e davvero molto interessante se uh, gli insegnanti, anche gli insegnanti che hanno partecipato al, al, al progetto Eudama eh, volessero eh, partecipare appunto alla, alla messa alla messa appunto di questa, di questa app eh, e, e del materiale e il nostro ok forse ce la facciamo a, a vederlo è proprio una, un minuto di, di video neanche <ride> Un'altra un cosa, ehm, è, diciamo, la, la prospettiva con cui è stato sviluppato tutto il materiale da parte del, con cui viene sviluppato il materiale da parte di cinque partner, è un po' quella di mediazione eh, tra l'adulto e eh, mediazione dell'adulto nell'uso delle tecnologie. Eh, quindi diciamo che è una linea a metà tra controllo. Uh, del, del, Dell'uso delle tecnologie da parte dell'adulto e completa libertà, appunto, nel, nell'uso dei dispositivi da parte dei bambini. Quindi c'è una sensibilizzazione, una formazione uh, dei genitori e degli educatori. Ok, ora possiamo, uh, sicuramente sì, pochi, pochi, <ride> pochi secondi. Starti. È un progetto a cui teniamo molto perché abbiamo coinvolto circa 120 genitori e, e più di 60 figure professionali tra educatori, uh, psicologi, pediatri uh, e quant'altro, educatori dell'infanzia. Ecco qui. Grazie. Grazie. la condivisione è rimasto almeno non ero stata in condivisione non ci sono più neanche il, il, il sindaco non c'è più il sindaco quindi sì, ora mm -hmm. Grazie, allora eh, poi chiaramente vi daremo i dovuti aggiornamenti sul, su questo progetto eh, e ora lascio la parola ad Angelo. Grazie. Grazie mille Elisa, spero che sia piaciuto questo video e soprattutto anche l'intervento che avete appena ascoltato sul progetto GLED. Bene, eh, direi che è arrivato il momento di eh, provare a giocare con eh, la piattaforma eh, CAUT.it e come, eh, vi ho come vi ho accennato prima, per giocare è necessario uno, uno smartphone e eh, collegarsi appunto alla, eh, alla piattaforma. Ora stiamo sistemando le ultimissime cose e veramente pochi secondi e potremo cominciare a giocare ricordo serve un uno smartphone e appena vi collegherete alla piattaforma caout.it vi sarà chiesto un, uh, un pin, e poi un uh, una username, un soprannome, per uh, poter partecipare insieme ad altre, ad altre persone. Allora, ci siamo, ci siamo quasi. È una piattaforma questa che potete... Che chiunque può utilizzare, chiunque può iscriversi, accedervi, creare un, uh, uh, un quiz e giocare con gli amici, con la famiglia o anche con uh, tantissime altre persone sparse nel, uh, nel mondo. No, ragione, no, non devi mettere lo screen no, era già si vede si si vede si vede si si si vede ok perfetto allora Ok, siamo pronti a giocare. Il pin lo trovate al, sullo schermo 245 2453559. Vediamo chi saranno i primi giocatori che parteciperanno. Stiamo aspettando qualche iscrizione. Allora, primo partecipante è Sauro. Poi abbiamo lo scacchista. Abbiamo associazione A e D. Aspettiamo qualche altro secondo, vediamo vediamo chi altro si iscrive, altri dieci secondi e poi abbiamo anche un quarto, un quarto partecipante, ola, perfetto direi che a questo punto possiamo, possiamo iniziare. Abbiamo perso, abbiamo perso un partecipante, quindi abbiamo Ola l'associazione ED e lo schiacchista, va bene. Facciamo con loro tre, poi casomai riproviamo. È entrato di nuovo Sauro. Bene, possiamo iniziare. Buon gioco. Vediamo abbiamo abbiamo abbiamo abbiamo abbiamo abbiamo la prima domanda. 3, 2, 1... gli assistenti di lingua italiana prestano servizio negli istituti all'estero dove l'italiano è prima lingua negli istituti all'estero dove l'italiano è seconda lingua negli istituti all'estero dove c'è un alto tasso di emigrati italiani nelle aree della penisola dove il dialetto prevale sulla lingua italiana per rispondere è necessario usare il touch sul proprio telefonino selezionate quindi la, la risposta che ritenete corretta e avete un minuto di tempo per, per rispondere Ancora una ventina di secondi. Dieci secondi. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, zero. Allora, su quattro persone due hanno risposto correttamente, quindi negli istituti all'estero dove l'italiano è seconda lingua quindi gli assistenti di lingua italiana prestano servizio negli istituti dove il, la nostra lingua di fatto è il secondo è il secondo idioma perfetto possiamo passiamo alla, alla prossima domanda vediamo cosa prima vediamo il punteggio ora in testa con 722 SAURO secondo con 711 vediamo la prossima domanda. Che cos'è l'Europass? Il passaporto europeo che autorizza a superare i confini interni dell'Unione Europea. Il passaporto europeo che autorizza a superare i confini esterni dell'Unione Europea. La certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR per lavorare in Europa. Uno strumento per studiare e lavorare in Europa. Sempre un minuto di tempo. Abbiamo ancora una trentina di secondi. Forza, forza, forza. Tre, due... Uno. e abbiamo due persone che hanno risposto esattamente uno strumento per studiare e lavorare in Europa una sola persona ha sbagliato passiamo, vediamo prima il punteggio, cosa ci dice Primo hola al primo posto, lo scacchista secondo, sauro terzo associazione ID al momento ultima. Terza e ultima domanda. L'Erasmus per giovani imprenditori offre l'opportunità di acquisire le competenze necessarie per avviare un'impresa, ottenere agevolazioni economiche per le imprese meno innovative, acquisire le competenze necessarie per trasformare l'impresa in una ONG, ottenere agevolazioni economiche per le imprese più vecchie dell'Unione Europea. Ovviamente sempre un minuto di tempo. E questa volta tutti e tre hanno risposto esattamente. L'Erasmus per giovani imprenditori offre l'opportunità di acquisire le competenze necessarie per avviare un'impresa. Andiamo a vedere la classifica finale, quindi il podio. Terzo Sauro, secondo lo scacchista. Tullo di tamburi, Ola al primo posto. Questa è stata una sessione di gioco che eh, abbiamo provato a fare con, eh, con la piattaforma CAUT come avete avuto modo di vedere insomma erano domande ehm, che tenevano anche conto un po' di quanto Antonella ci ha spiegato prima sulle opportunità che, eh, che l'Unione Europea eh, ci offre. Direi a questo punto di, di passare la parola ad, ad Antonella per la fase, per la fase conclusiva. E, Antonella, prego grazie eh, allora proviamo oh, di nuovo a eh, ricondividere eh, quota parte le slide eh, per arrivare diciamo un po' alla, alla, fase, eh, alla fase finale in termini di, eh, di opportunità eh, di metterci in gioco come eh, cittadini ehm, europei e quindi a questo, a questo proposito eh, ricondivideremo di nuovo eh, le, le slide ehm, relativamente Allora, vi condividiamo le slide precedenti, le scorriamo velocemente eh, rispetto a uh, dove, diciamo così, super giù eravamo eh, arrivati per eh, raccontarci di nuovo questo. Um, questo percorso uh, lungo uh, lungo l'Europa eh, e quindi sulla, uh, sulla possibilità uh, di scusate uh, um... un attimo che il... non girano le slide, quello su cui volevo arrivare era l'opportunità, allora vi sono opportunità organizzate anche dalla Banca d'Italia, eh, che eh, queste opportunità hanno una cadenza annuale sempre eh, rivolta a, agli studenti degli ultimi anni delle eh, scuole superiori eh, eh, a cui si può partecipare e in questo caso eh, il tema è appunto simulare delle decisioni eh, di eh, politica monetaria naturalmente insomma per chi per le scuole superiori che fanno una formazione soprattutto in campo economico diventa come dire una sfida interessante e che eh, tiene eh, diciamo così, le, le classi eh, impegnate per l'intero ciclo scolastico fino ad arrivare mh, alla premiazione, quindi si inizia a, a novembre e eh, alla fine eh, a metà maggio eh, si eh, vengono dichiarate le squadre eh, vincitrici eh, altre opportunità appunto come dicevamo nei, eh, quiz, nel quiz organizzato in CAUT eh, è, è quello di poter essere eh, assistenti eh, di eh, lingua italiana presso gli istituti eh, all'estero eh, in cui si sperimenta l'italiano come eh, seconda lingua e ehm, appunto la possibilità Uh, di fare questa esperienza uh, avviene attraverso un bando uh, pubblicato uh, da Indire e um, naturalmente noi uh, questo uh, tipo di esperienza la consigliamo a tutti quanti uh, gli studenti uh, neolaureati uh, in lingue per poter fare uh, fin da subito uh, un'esperienza europea e, eh, internazionale eh, ma eh, le attività appunto di informazione e assistenza da parte dell'unione europea non si fermano semplicemente nel campo della formazione e della scuola eh, l'europa interviene ad assistere i cittadini europei anche nel campo di quelle che possono essere le ehm, controversie eh, tra ehm, Uh, imprese, e um, in questo settore um, esiste un, uh, un sistema, uh, diciamo così, uh, di uh, protezione: uh, che è, è anche um, è un, un servizio uh, gratuito in cui in tutte quelle situazioni in cui si siano verificate eh, problematiche per esempio relative a concorrenza sleale eh, tra imprese ma anche eh, relativamente a eh, diritti eh, pensionistici, eh, attività professionali, eh, assicurazione sanitaria e quant'altro Uh, si può uh, appunto uh, sottoporre eh, una sorta di, ehm, eh, di quesito al sistema SOLVIT per eh, essere eh, eh, tutelati. Eh, oltre appunto a questo sistema che riguarda, diciamo così, le relazioni tra imprese, c'è eh, invece eh, il sistema di eh, tutela Uh, di, del diritto dei consumatori con un vero e proprio sistema di consulenza ed assistenza uh, organizzato uh, nel centro europeo uh, consumatori eh, dove è possibile avere informazioni eh, sulla legislazione a tutela dei consumatori eh, in merito alla disciplina eh, comunitaria e in merito all'applicazione a livello nazionale e appunto ehm, nelle eh, relazioni diciamo, come eh, cittadini europei nei confronti eh, di eh, qualsiasi eh, produttore e, ed ha quindi al proprio interno un sistema eh, di eh, tutela eh, che eh, è formalizzato in un organo Uh, di eh, risoluzione extragiudiziale, eh, con il vantaggio che appunto queste forme di tutela hanno, sono, uh, hanno una riduzione eh, sia di eh, tempi che, eh, che di costi. Eh, ulteriore eh, importante eh, riferimento è lo sportello digitale unico Ehm, eh, che è accessibile dal portale eh, Lato Europa. Eh, eh, lo sportello oh, appunto, eh, digitale unico oggi è eh, importantissimo perché consente a tutti i cittadini europei che eh, vogliano fare impresa eh, di poter svolgere eh, tutte le pratiche eh, direttamente eh, da questo sportello e eh, mh, grazie all'attivazione eh, di eh, questo sportello eh, c'è stata eh, una spinta eh, fortissima presso tutte quante le camere eh, di eh, commercio eh, italiane eh, affinché eh, vi fosse eh, un sistema eh, omogeneo ed uniforme eh, di eh, digitalizzazione eh, delle pratiche eh, eh, a livello europeo questo significa che eh, un qualsiasi Ehm, operatore eh, può attraverso questo oh, sportello oh, eh, operare per le proprie eh, attività eh, di impresa eh, lavoro, istruzione eh, salute e eh, eh, tassazione eh, eh, ancora eh, per quanto riguarda eh, diciamo così tutte quante le eh, eh, eh, le opportunità di cooperazione eh, a livello eh, educativo eh, c'è il riferimento di Euridice che eh, è appunto oh, oh, in Italia connesso col portale di Indire e quindi di Erasmus che eh, permette eh, alle eh, diverse eh, attività educative, scolastiche eh, di eh, cooperare eh, in eh, progetti eh, comuni eh, ed ha svolto oh, un'importante attività eh, fin dal 1995 quindi vanta ormai oltre eh, 25 anni eh, di ehm, esperienza eh, ed è praticamente il settore che è stato oh, motore eh, dei progetti eh, Erasmus e degli scambi eh, giovanili universitari eh, in tutta Europa. Ma eh, appunto le opportunità eh, non si eh, fermano solamente eh, all'educazione eh, eh, to cure, eh, ma anche al tema eh, delle tecnologie digitali. E eh, per la promozione delle tecnologie digitali, eh, esiste questa. Uh, piattaforma uh, selfie che eh, nuovamente è uh, uno strumento che aiuta tutte quante eh, le scuole a uh, integrare le tecnologie eh, didattiche digitali eh, nella didattica. Eh, non solo ma anche nell'apprendimento e eh, nella eh, valutazione eh, degli studenti. Quindi eh, di nuovo qui le opportunità eh, che si creano eh, grazie ad una rete eh, di scambi per migliorare la qualità eh, del digitale dell'educazione digitale eh, nella nostra Europa. Eh, ehm, per quanto riguarda invece le opportunità eh, lavorative eh, di possibilità di eh, lavorare eh, all'estero c'è cioè il sistema ehm, Europass ehm, che eh, quota parte permette anche eh, le attività eh, di studio relativamente alla mobilità eh, professionale e eh, vuole appunto valorizzare eh, le, eh, le conoscenze eh, eh, a livello eh, europeo. Eh, ed anche qui c'è un riferimento a livello italiano che è appunto eh, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che è presso il Ministero eh, delle, eh, delle Politiche del Lavoro e delle Politiche eh, Sociali dove eh, appunto, si può accedere direttamente e eh, trovare eh, informazioni appunto, sia per necessità ehm, di studio e che eh, di ehm, carriera e lavoro a livello europeo. Eh, vi sono ancora ulteriori eh, possibilità per eh, coloro che eh, desiderano eh, fare eh, esperienze di scambio per quanto riguarda la mobilità. Eh, accademica attraverso l'associazione CIMEA che è eh, a Roma e che è collegata col sistema Enic Naric Net, che è un sistema eh, europeo e che eh, prevede anche eh, un punto eh, di contatto per il riconoscimento delle qualifiche eh, professionali. E quindi quel sistema molto importante per eh, l'omologazione. Eh, delle diverse professionalità e delle diverse eh, formazioni che eh, ancora abbiamo in Europa, anche se eh, le politiche dei prossimi anni, anni prevederanno uno spazio educativo eh, europeo eh, sempre più omogeneo, sempre più eh, come dire, connesso. Eh, negli stessi eh, appunto centri di cui abbiamo parlato all'inizio degli Europe Direct eh, che ci danno informazioni vi sono anche eh, degli eh, specialisti eh, che eh, appunto eh, sono o costituiscono o, una rete eh, di eh, eh, comunicatori Ehm, sulle, eh, ehm, sulle, su, sui fondi eh, del, del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Europeo eh, Strutturale e ehm, in Italia fanno riferimento all'Agenzia eh, di Comunicazione. Eh, ulteriori eh, informazioni possiamo trovarle presso i centri di documentazione europea eh, che eh, appunto uh, sono oh, raggiungibili tutti quanti eh, questi siti eh, via web e eh, em, tutti questi siti eh, danno oh, informazioni eh, specializzate diciamo via web e assistenza allo stesso tempo quindi il tema della uh, digitalizzazione in Italia in, in Europa è presa sul serio perché tutto il sistema eh, per buona eh, parte eh, il sistema di scambi eh, regge su una, eh, una modalità eh, digitale e eh, diciamo la, mo la modalità digitale si supera so solamente e in funzione di quella che è la eh, mobilità vera e propria per scambi eh, territoriali, eh, territoriali di diversi. Eh, per quanto riguarda l'assistenza eh, sulla libera circolazione e la mobilità dei lavoratori c'è eh, la rete eh, EURES e ehm, eh, nel Lazio oh, vi è tutta quanta una serie di ehm, come dire, assistenti e consulenti eh, diffusi presso tutti quanti i centri dell'impiego eh, del, del Lazio. Quindi ogni centro dell'impiego eh, dovrebbe essere anche parte della catena EURES per tutti coloro che vogliono fare eh, un'esperienza lavorativa al di fuori eh, dell'Italia. Ed ancora abbiamo uh, l'opportunità uh, di eh, avere dal sito Euroguidance um, tutte le informazioni sulle risorse e l'orientamento uh, finalizzato alla promozione della mobilità uh, internazionali. Uh, di nuovo in Italia il punto di contatto è presso l'AMPAL, mentre nel Lazio... Uh, tutto questo tipo di informazioni viene focalizzato nei, eh, nel portale Porta Futuro Lazio che è collocato nelle diverse, eh, anche nelle diverse università ed ha una eh, diffusione un po' in tutte eh, le eh, province del Lazio. Informazioni di eh, opportunità eh, proprio per i giovani e nel settore appunto della mobilità, della cultura, della formazione formale e non formale ma anche dei, del volontariato eh, lo danno gli sportelli Eurodesk eh, gli sportelli Eurodesk in Italia eh, è organizzato eh, in punti locali ed è eh, anche interconnesso con eh, il portale eh, dei giovani. Eh, nel Lazio, diciamo, la funzione di Eurodesk eh, Informa Giovani viene ancora una volta svolto dal sistema eh, di eh, Porta Futuro Lazio che è un punto di eh, riferimento ehm, dello stesso assessorato eh, per il lavoro. Eh, ma eh, è possibile eh, a fare anche approfondimenti eh, per coloro che vogliono diventare eh, eh, eh, vogliono avere appunto consulenze gratuite e, e, e personalizzate nell'ambito di chi voglia fare ricerca eh, a livello eh, universitario e quindi vi è il sistema Euraccess eh, e anche qui c'è un sistema di assistenza nei confronti del eh, ricercatore che voglia fare esperienza all'estero. Eh, così come per eh, il sistema eh, Imprese eh, è possibile avere assistenza e consulenza eh, gratuita eh, attraverso il sistema Enterprise Europe Network. Uh, questo sistema è eh, diffuso uh, anche eh, in Italia con uh, sei eh, sedi eh, diverse eh, collocate eh, appunto in, eh, diciamo così, in macro oh, regioni, eh, come Lazio siamo fortunati perché abbiamo eh, una sede eh, specifica a, a, a Roma. Eh, Un'altra piattaforma che permette e di cui avevamo già accennato prima ehm, di eh, poter eh, continuare a fare eh, esperienze eh, di scambi e diventare eh, come eh, insegnanti nell'attività in di formazione e informazione eh, degli ambasciatori eh, europei è il sistema e-twinning. E ehm, eh, Per invece approfondire in modalità autonoma, eh, in modalità di eh, autoapprendimento, esiste una comunità europea eh, multilingue eh, che, eh, la cui funzione è potenziare eh, le professioni nel settore dell'apprendimento. E anche qui è possibile iscriversi, eh, entrare nell'ambito di questa comunità o usufruire eh, di formazione o addirittura essere, eh, diciamo, in qualche modo eh, noi stessi, coloro che eh, offrono eh, formazione. Eh, vi è poi la possibilità Uh, per quanto riguarda gli scambi eh, trasfrontalieri di usufruire del progetto Erasmus per eh, giovani eh, imprenditori eh, e eh, nel campo uh, della eh, ricerca eh, esistono invece eh, ehm, tutto un settore dedicato ai programmi di ricerca e sviluppo te Tecnologico e eh, Horizon eh, 2020, con sportelli regionali diffusi in tutta Europa. E a questo proposito, il prossimo 25 maggio vi sarà eh, una giornata eh, di eh, lancio del, della nuova programmazione Horizon 2021. Eh, 2027, a cui è eh, possibile partecipare e iscriversi ehm, nel link eh, che vi proponiamo nella, eh, nella slide. Eh, e ulteriori, eh, diciamo così, eh, approfondimenti eh, sulle opportunità europee si possono avere nell'ambito di quelli che sono gli affari eh, marittimi eh, e la pesca con i cosiddetti flag, gruppi di azione eh, costiera eh, in cui eh, vi è eh, come dire, un coinvolgimento eh, nella progettazione eh, locale e, eh, ehm, e si attivano eh, processi eh, partecipativi che possano permettere lo sviluppo Uh, eh, in questi eh, ambiti eh, segnaliamo qui il, appunto sul sito oh, Lazio Europa eh, l'ambito in cui ci si occupa del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca e analoga uh, iniziativa sono i cosiddetti gruppi di azioni locali o GAL o eh, meglio conosciuti anche mh, eh, come leader che vengono finanziati nell'ambito del eh, programma eh, di sviluppo eh, rurale. Eh, nell'ambito di questi programmi di sviluppo rurale sono previsti piani di eh, sviluppo eh, locale che eh, hanno anch'essi, proprio perché prevedono la partecipazione cosiddetta bottom up da parte dei cittadini e delle imprese, eh, sono o, o, opportunità a cui eh, le eh, piccole eh, realtà e comunità eh, locali debbono guardare con eh, attenzione come possibilità di eh, sviluppo. Um, solitamente eh, in questi gruppi di azioni eh, locali eh, nelle nostre eh, aree del Lazio vengono oh, mh, promossi eh, nell'ambito delle attività eh, progettuali delle comunità eh, montane, quindi piccoli eh, comuni che abbiano sempre eh, un'attenzione a qual è eh, diciamo l'obiettivo progettuale delle comunità montane e delle aree parchi eh, che sono nella loro zona perché eh, diventano occasioni eh, interessanti per poter partecipare ad iniziative europee che prevedano lo sviluppo del territorio lo sviluppo dal punto di vista Uh, delle proprie anche eh, produzioni eh, locali eh, legate appunto uh, all'agricoltura um, in, inoltre eh, vi sono appunto uh, uh, le opportunità uh, legate uh, EU&ME uh, è un'opportunità legata fondamentalmente al campo uh, della cinematografia eh, C'è un'altra piattaforma che è InvestEU che eh, informa eh, le imprese, le associazioni di categoria e gli enti pubblici sulle opportunità di eh, finanziamento e su come gli investimenti creano occupazione e migliorano la vita delle persone. E ehm, eh, la piattaforma EUProtex. e eh, sensibilizza, eh, sensibilizza i cittadini su ciò che l'Unione Europea eh, fa concretamente per proteggere i propri cittadini nel campo della salute, dell'ambiente, delle calamità naturali, della criminalità e del terrorismo. Eh, un altro portale si occupa di far conoscere in termini eh, di storie Ehm, quelli che sono stati eh, i progetti eh, finanziati, eh, si chiama EU in my region, così come l'iniziativa EU have your say, si uh, occupa uh, del sistema uh, normativo uh, dell'Unione Europea e degli altri stati per uh, appunto aiutare a legiferare meglio. Eh, vi è poi un portale interessante che è quello dell'iniziativa dei cittadini eh, proprio perché l'Europa eh, mh, prevede il diritto di partecipazione diretta alla sua politica eh, e eh, su um, invito uh, della, uh, della Commissione europea si possono presentare eh, proposte di eh, atti eh, giuridici portati avanti eh, direttamente dalle sottoscrizioni eh, dei cittadini. Eh, C'è anche una piattaforma che ci informa sull'euro, ehm, un'altra piattaforma che ci dice cosa fa per noi eh, l'Europa e come incide direttamente eh, nella nostra regione, restituendoci appunto le cifre che, eh, vengono, eh, appunto, oh, do, dove eh, i progetti vengono oh, finanziati e eh, um, un'altra piattaforma che è Insieme Per che si occupa della promozione dell'impegno uh, democratico um, direttamente da parte eh, dei cittadini senza la mediazione di alcun uh, partito politico. Quindi veramente scoprire l'Europa è eh, scoprire un universo di informazioni eh, attualmente c'è appunto una, eh, un, una piattaforma che si occupa eh, delle fake news eh, che eh, sono relative eh, all'Europa e quindi dà eh, una serie di informazioni contro la dis disinformazione contro quelle informazioni che vengono canalizzate appositamente per ehm, istillare nelle persone eh, l'odio dell'idea di eh, cittadinanza eh, europea e ehm, eh, appunto sulla, eh, sul, eh, sulla linea di queste piattaforme eh, eh, ne è nata una specifica eh, che eh, si occupa eh, di eh, sfatare le false informazioni nell'ambito della pandemia eh, coronavirus. Quindi veramente eh, una una quantità impressionante eh, di informazioni e, e comunicazioni. Eh, del portale Open Inclusione ve ne avevo già accennato parlando di A Scuola di Open Inclusione ed è una piattaforma che invito veramente tutti quanti i cittadini a, a come dire, ad andarci e incuriosirsi eh, perché restituisce una quantità di informazioni sull'utilizzo dei fondi europei veramente impressionante e permette direttamente ai cittadini di fare un monitoraggio attivo sui progetti in corso, eh, così come... Eh, vi sono uh, eh, una piattaforma che eh, è a te la parola sulla semplificazione eh, linguistica e quindi su, uh, su, su sulla spiegazione diciamo, dei vari termini e sigle che vengono utilizzate nell'ambito eh, di quelli che sono eh, appunto le, le, la programmazione europea in ambito di coesione territoriale e trasparenza. E eh, vi è ancora eh, un, una campagna di comunicazione che si chiama eh, che è della cooperazione territoriale europea finalizzata a far conoscere tutti quanti i programmi di eh, cooperazione trasfrontaliera e transnazionale. E, ehm, anche, anche qui eh, diciamo, conoscere eh, questi programmi e cercare eh, informazioni approfondite eh, su ogni iniziativa di cooperazione trasfrontaliera eh, può essere per eh, cittadini eh, di piccoli eh, comuni, eh, l'opportunità anche di capire come poter elaborare eh, progetti innovativi con ricadute eh, sul eh, loro territorio. Eh, ancora eh, per l'istruzione eh, c'è appunto il programma operativo nazionale eh, che eh, appunto fa ricadere direttamente fondi eh, sull'educazione eh, eh, sull e sulle scuole, quindi sia in termini di eh, programmi di formazione che di eh, edilizia e eh, miglioramento strutturale eh, delle scuole, quindi edilizia scolastica. Eh, vi è poi eh, appunto eh, un portale di educazione civica eh, che eh, in questo caso è eh, sviluppato direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione sull'idea Uh, di creare un percorso per formare cittadini responsabili con un'ottima di cittadinanza globale quindi di eh, cittadinanza uh, eh, europea e, e questo portale permette anche appunto, di sviluppare eh, per le scuole eh, eh, progetti eh, appunto, di educazione civica così come esiste una piattaforma giovani da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale sempre aggiornata eh, con approfondimenti e le opportunità eh, che ci sono soprattutto nel campo del eh, volontariato come dello sport eh, esiste un portale europeo giovani che anche qui ci eh, eh, fa eh, da guida e il portale dei giovani gestito dalla rete Eurodesk. Eh, nonché eh, un portale che si occupa dell'università e degli studenti universitali, e eh, una, un portale, e un'app che sono gestiti dall'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che è di supporto ai giovani che vogliano effettuare eh, stage all'estero. Eh, eh, un ulteriore portale è Weekend Job, eh, che è un portale di orientamento, formazione e lavoro delle professioni ehm, e che eh, ha un'ottica eh, diciamo, eh, particolare sul tema eh, delle start-up. Eh, quindi parte dall'idea che i giovani appena formati sono nel eh, migliore dei casi portati ad avere eh, idee innovative come startup. Eh, così come segnaliamo la nuova app del Miur, eh, che consente eh, di avere eh, appunto, oh, oh, tutte le informazioni eh, come eh, accesso telematico unico di eh, servizi, comunicazioni, eh, graduatorie, concorsi, contratti e quant'altro. E quindi qui passa anche tutta quanta una serie di informazioni che a che vedere appunto con eh, i PON e eh, le opportunità mh, europee. E, mh, altre opportunità sono sul tema eh, della, uh, della formazione per le materie scientifiche e eh, STEM e mh, mh, qui si, si, è una piattaforma che si occupa eh, di eh, autovalutare online eh, le scuole nelle discipline eh, scientifiche e quindi da una sorta di label eh, alle scuole eh, e da un valido strumento appunto per le scuole stesse per automonitorarsi eh, mentre eh, c'è il portale Steam, i, Steam IT. Eh, che eh, vuole eh, appunto essere eh, una modalità di sensibilizzazione degli studenti alle carriere accademiche e professionali eh, nei settori eh, scientifici eh, e quindi eh, fornisce informazioni anche sul mercato del lavoro in questi ambiti. Eh, le ultime ultimissime informazioni, perché veramente eh, abbiamo finito, eh, riguardano le fonti che vi ho raccolto in due slide per eh, un buon progetto Erasmus, dove sono indicate appunto la piattaforma Erasmus+, le opportunità formative che già sono state pubblicate eh, una guida pratica per i dirigenti scolastici che risale al 2019 ma ha anch'essa ancora un'attualità finché non ne verranno eh, pubblicate credo prossimamente eh, delle nuove eh, il portale School Educational Gateway per la ricerca partner eh, tra eh, le scuole e ehm, eh, la guida generale ai finanziamenti dell'Unione Europea. Ancora sempre per poter eh, progettare, eh, segnaliamo i link eh, alla la guida per i beneficiari dei fondi strutturali e di investimento europei, eh, una guida per principianti, e, e, e appunto le, le guide per la, la precedente programmazione europea 2014-2020 e così via via altri strumenti che eh, diventano utili eh, per eh, l'educazione alla cittadinanza a, a scuola per l'educazione all'imprenditorialità e per la professione del docente in Europa eh, ci siamo lasciati come... Eh, ultima eh, e ultimissime eh, slide eh, che cosa? Il messaggio che eh, nell'essere cittadini europei il nostro futuro è nelle, nelle nostre mani eh, e quindi si sta aprendo in questi giorni ed è attiva in questi giorni la piattaforma conferenza sul futuro dell'Europa in cui veramente tutti quanti i cittadini europei sono eh, invitati a far sentire eh, la loro voce, eh, ma eh, come? Eh, le eh, tematiche eh, appunto che ci riguardano questa piattaforma sono quelle che in qualche modo vi ho raccontato precedentemente, ma insomma spaziamo dai cambiamenti climatici alla salute, eh, eh, eh, eccetera, e eh, grazie a questa piattaforma i cittadini possono oh, presentare eh, le loro idee e eh, addirittura eh, poter organizzare un evento oh, sul tema eh, del futuro oh, dell'Europa. Eh, esiste eh, appunto su questa conferenza una vera e propria guida con delle spiegazioni su come si può partecipare, quali siano le norme di partecipazione eh, eccetera e eh, vi abbiamo appunto messo il collegamento eh, con, eh, con la guida eh, e con eh, voglio dire eh, il nostro eh, augurio eh, di eh, potervi eh, ritrovare eh, voi tutti cittadini di Marcellina in questa sfida Uh, sul uh, futuro uh, sull'Europa uh, sull'opportunità di poter uh, organizzare uh, voi stessi uh, insieme uh, uh, all'amministrazione comunale uh, un evento che uh, diventi sfidante uh, per la vostra comunità e uh, per uh, l'opportunità di essere voi stessi protagonisti nelle politiche europee avvenire. Eh noi adesso come Poligonal abbiamo terminato eh la nostra, nostra eh, carrellata carrellata disposizione eh, eh sulle opportunità offerte dall'Unione Europea per tutti noi, noi cittadini, cittadini e, e ci, ci sentiamo siamo, come associazione di promozione sociale, sociale Poligonal che ha avuto l'onore eh, di, eh, di, di poter, poter interlocuire dire con i cittadini, cittadini e ehm, del di... comune di Marcellina e con le istituzioni scolastiche, di eh, ringraziarvi eh, a voi tutti, ringraziare è, tutte le realtà associative, le associative la, la presidenza i, i, i docenti, il almeni dell'istituto pensivo di Marcellina, i dipendenti comunali. Eh, eh, e, eh, e in particolare l'assessore della natura e al sindaco che hanno permesso, permesso di condividere insieme con me, a voi questo viaggio alla scoperta della nostra, nostra Europa. Europa. Grazie, grazie e con l'idea uh, di eh, salutarci, salutarci in un arrivederci. Grazie, grazie mille, arrivederci grazie a tutti. A tutti.